ZOMBIE APOCALYPSE Ciao ragazze, come state? Spero bene, allora nuovo video, chiacchiericcio e eh, allora questo video chiacchiericcio è per parlare un po' con voi allora innanzitutto provo volevo chiedervi eh, soprattutto se vi piacciono i miei video e se vi interessano perché continuerò a fare quelli di make up ma anche video sempre come questo e niente a ah, PS se sentite il sotto, rumori sottofondo e la lavatrice quindi tutto tutto sotto controllo tutto a posto e niente eh, oggi non mi sono truccata per nulla però vabbè dettagli e, e nulla quindi sperando che non si sentono troppo forte sono guadagnatrice oggi sono andata per un po' di spesa e non ho fatto video la spesa perché non stavo bene anche oggi proprio KO del tutto però vabbè il resto sono riuscita a pulirmi a casa a lavare i piatti non ho fatto il video polizia ragazzi perché non era, non era a caso non me la sono sentita però ho voluto solamente stare un po' con voi fino adesso cioè fino adesso prima stavo andando la televisione guardo cercando un po' al telefonino e poi adesso e comunque oggi sarà un video per voi e, non ho fatto chissà che video oggi a parte questo perché oggi volevo un po' parlare adesso in questo momento con voi e quindi e comunque quindi nulla e, non ho fatto nulla di speciale oggi, non ho fatto nulla di che appunto, però um, sì, eh, diciamo che sono uscita di casa per parlare per, per scusate, per, per, scusa, per, per allora sono uscita di casa per fare la, far la spesa, fare commissioni e lunedì, anzi domani, devo pulire di nuovo la casa, quindi è non ho finito perché devo spolverare tutto quanto e... lunedì non lo so ancora cosa farò non ne ho idea quindi vabbè si vedrà lunedì che fare Boh. vabbè e niente le unghiette mie, mie, mie, mie, mie si stanno mezzo rovinando non so se le notate però vabbè niente Ciao. non lo so perché, si stanno rovinando completamente già quindi a sto, a sto punto direi che queste unghie non mi piaceranno tanto però vabbè io me sto sto cercando di non prendere colpi perché è importante non prendere colpi alle unghiette mie e, però non riesco vabbè, dovrei anche lavare i piatti anzi i piatti cosa sto a dire? L'ho lavati però boh. Non lo so, pare che non, non resistano ag agli urti delle, dei piatti, non lo so cosa, vabbè, non importa. Vabbè, in qualche modo devo aiutare mia nonna, non posso mica stare ferma come un mulo senza aiutarla. Certo devo, stare, devo, devo restare lì a darle una mano, non posso mica, e eh, vabbè. Questa è la vita, ragazzi. Purtroppo è così. Anzi, per fortuna che c'è mia nonna, che la voglia tanto bene. E niente intanto la lavatrice è già finita e niente mentre la lavatrice finisce io sto qua a chiacchierare con voi quindi non lo so ragazze mi sa che io oggi ho fatto tanto il mio outfit di oggi è questo non è più quello dell'altro giorno perché mi ha fatto ovviamente come tutti i giorni una bella doccia una bella sana doccia ve lavate i capelli ovviamente non mi sono toccata però ho fatto almeno questi, me le ho un po' spingettate spingettate sì, vabbè pinzettate da una parte all'altra anzi eh, sono ricorsa dalle sediste a farmi pinzettare in semplicità perché non potevo star mica così eh, perché mia nonna ultimamente ci vedeva un po' quindi me le voglio fare anche lì però di solito andiamo dalle sediste a farmele fare come appunto mi stavo dicendo e m, poi non lo so forse oggi eh, dovevo appunto andare setista e non sono andata no? che sto no, a dire? Scusate, stavo scusate ero con la mente in un'altra parte e, e stavo parlando per tempo con voi bah. no e eh, stavo pensando un'altra cosa che non mi ricordavo più setista però bu, Ah sì, una volta queste qui vanno a male, come unghie volevo dirvi questo, mi sto dimenticando di questo, devo andare a rifarle, ma non so se le rifaccio così o se me le faccio da sola, vedete? Sono belle per carità, però um, andrebbero fatte più spesso, poi non so se me la sento di farle, boh. Aspetta che mi un po'. E nulla, quindi praticamente sono con questo outfit, che vabbè mi metterò, mi metterò una foto qui, casomai, mai, perché non voglio fare l'outfit, l'abbigliamento, non l'outfit. Si dice adesso l'abbigliamento di, del giorno d'oggi, del giorno che si è fatto l'abbigliamento. Vabbè, io ce l'ho la stampa con in questo abbigliamento e quindi nulla. Mi metterò questo, questo outfit proprio da questa parte qui perché adesso non mi va di alzarmi quindi caso voglio me metterò la foto e, e niente ve la metterò appena, che, appena ho finito di registrare questo video e poi metterò anche la borsa che ovviamente non, non mi va di farvi vedere adesso dovrò farci vedere la borsa dai cosa ho mangiato a mezzogiorno nulla di speciale una semplice una semplicissima pasta al prosciutto con la panna buonissima mm, che colui da legarsi i baffi <ride> e poi i, ho mangiato un kiwi a merenda molto buono direi squisito, saporito e succoso molto buono no basta che i youtube non vanno il video, il video perché ho detto una cosa che non devo dire però speriamo di no, speriamo di no. già e niente allora cosa voglio dirvi ehm, nulla fatemi sapere voi come avete passato il capodanno e l'epifania io ho passato tutto per il capodanno e anche l'epifania le, le, perché no? è passata benissimo e non mi sono truccata per, tanto per capodanno però un trucco lo volevo fare ma alla fine ho rinunciato a fare tutti i trucchi del capodanno pazienza dai sarà per il prossimo anno se, sempre se riuscirò a farli perché non è detto ciao non è detto, non è detto, non è detto però vabbè ci voglio provare perché sono tutti trucchi molto belli da fare. Anzi, me l'ho puntato alcuni sulla mia agenda che trucchi voglio fare. Ok? Me l'ha puntato per modo di dire che mi ho puntato il tipo di trucco che voglio realizzare. Non sono sicura del trucco che ancora andrò a fare. Però voglio riuscirci in qualche modo. Ok. Eccomi qua. Allora, ragazzi, scusate, mi ero stata interrotta la mia nonna. E quindi adesso devo ricominciare, nel senso che devo ripetere cosa vi ho detto, non so. Non mi ricordo neanche qui dove ero arrivata. Però Dove Mi è arrivata? Ah, sì. Che mh, praticamente... Eh, sì, mi ho, mi ho scritto qualcosa sul trucco, però non del tutto, perché il discorso me lo, me lo devo ancora finire di scrivere, ma non so neanche se... Me lo scrivo a me. Ma... Boh. Ho sentito quello da quelli di voi sotto i commenti fai come ti senti inerente a YouTube? Boh, vabbè, lo so, non ci deve rimanere male, ma non ce ne rimango male di nulla, ragazzi. È vero, io chiedo consigli, e poi eh, come alcuni dicono, me ne sbatto le scatole dei consigli davvero, è vero, però è il fatto che sono in una situazione di un po' ho dei momenti no ma non per il via di Youtube perché raga ho dei momenti no che non sto qua a rivelare il perché eh, l'ho anche accennato in altri video ma non voglio di, di riaccennarvelo perché non non me la passo bene con delle cose che ho all'interno di me, non parlo di YouTube, eh, ho delle malinconie che appartengono un po' alla sofferenza che della perdita per mia madre. Voi dite, ma che cacchio c'entra con YouTube? Sì, sì, è vero, non c'entra niente con YouTube, però non voglio, dire, non voglio fare l'animatura, la ragazzina, la stupidina, però ogni tanto viene a pensare a mia madre non è una cosa da poco anzi ho quasi sempre dicendo io ce l'ho nel cuore mia madre come penso tutto io nel cuore dei nostri parenti nel cuore però quando io non mi sento um, sicura di me stessa penso a mia madre non penso a youtube e quindi mi viene un po' di di star male, di malessere per non dire quasi attacchi di panico però vabbè dettagli niente Solo per dire che io sto bene solamente quando prendo tutte le mie altre cose, cioè le mie, le mie, le mie cose. Non sto a dirvi di qualche cosa o per come. Sì, mi sto curando, però. Mh, vado dalla, mh, vabbè, raga. Sì, vado dalla dottoressa, che mi tiene in cura, ma non voglio dire di cosa si tratta, perché già l'avete capito, siccome che già lo sapete di cosa si tratta. Quindi. Immaginate il perché io a volte sto male dentro di me e mi devo dare una ripigliata. Lo so, il mio carattere non è facile per nessuno, però chi mi conosce bene, che mi stima, che mi vale bene e chi ha fede in me, chi ha fiducia in me appunto, ehm, non penso che, che debba dire che io sono o oh, ingenuo stupida in o un o queste cose qua, però Vabbè, sto facendo un giro un capitombolo che non c'entra niente, c'entra solamente che... Perché io non voglio, io non mi vado a chiedere consigli più agli altri, o tantomeno eh, che gli altri mi consiglino, perché è vero, io chiedo e poi non faccio, metto mai in pratica, perché se metto in pratica eh, la mia meningia è quella che non si concentra più di tanto su quello che deve fare, ma su quello che vuole ottenere, eh, ed è sbagliatissimo, lo so... È sbagliatissimo. Non deve accadere mai così. Deve essere l'effetto contrario, l'esatto contrario. Tu devi mettere in pratica e poi se riesci, potrai ottenere. Giusto. È quello che io non volta non riesco a fare. Voglio mettere in pratica quando non riesco e poi faccio un netto casino nero. Già. Ed è per questo che, ragazze, è difficile per me tante volte mettere in pratica. Perché... Non sto qui perché, per come anche lì, se entro nei dettagli, poi la gente mi critica. È vero, c'è tanta gente qui che non sta bene con la mente, ma c'è anche tanta gente, come si dice, mente sana in corpo sano. Anche tanta gente sana che sa il suo fatto, o il fatto suo, su, il fatto suo, come si vuol dire. Io non voglio allungare troppo i tempi, però... Questo è, ragazze. Cosa voglio dire con questo? Che non mi interessa di parlare troppo male di me stessa, ma neanche di autocriticarmi auto o altre cose, però non voglio neanche entrare troppo nei dettagli del perché e del per come, a cosa mi riferisco, perché l'ho già detto in passato, non voglio aprire troppe ferite dentro di me, psicologiche e fisiologiche, perché di cosa si tratta. Mm, appunto non lo voglio rivelare chi vuole vada a vedersi il video che se, se riesco se mi ricordo di mettere il Droma Live o altri video in cui ne parlo perché non, perché non posso lavorare ve lo metto qui linkato nell'info box o anche nelle schede di informazioni perché non posso lavorare ecco perché non posso lavorare e lì vi dico il tutto chi vuole capire già capisce cosa voglio dire e eh, che vuole invece che io mi deprima non ce la farà mai ma non, io non parlo di tutti quelli che me lo dicono però eh, mi dispiace ma io a, a sto punto cercherò di metterlo in pratica anche se una volta non ci riesco per per usci Però se non ci riesco a ah, me ciccia pazienza non vuole nessuno appunto come dite voi fai quello che ti senti appunto farò come mi sento io però se poi un giorno deciderò di metterlo in pratica sarà tanto meglio per il momento come si suol dire, come diceva reporter Diamante che anche lei so che lei è brava e simpatica e nulla è vero, lei si sentirà un po' presa per i fondelli però mi dispiace ti prego, perdonami Sarò stupida, sarò stronza, quello che vuoi, ma in questo momento non so se riuscirò a metterlo in pratica o cosa, però cara reporter diamante, amica mia. Sono indecisa, ragazze, Lo voglio mettere in pratica, però non ci riesco, perché ho visto molte ragazze che dicono che loro si scrivono le cose, ma ho sentito a proposito di mettere le cose in pratica io non voglio coprire da nessuna, però ho sempre continuato come tipo Matilde Valdi, ecco un'altra, Matilde Baldi, che non è che si appunta le cose sul quaderno, si se si appunta, e voi direte, ecco appunto sì, no? Aspettate, non ho finito. Si appunta le cose, ma non solo per YouTube, è che mh, mh, ho sentito dire che, che si appunta, ma non si appunta il discorso, tre, quattro crolli in croce ma il resto va a braccio perché per lei è una passione non è un lavoro lei lavoro credo e penso che ce l'abbia già io lavoro non ce l'ho e non credo di poterlo ottenere, perché eh, forse o credo per fortuna e eh, per via anzi ancora più fortuna io il mio lavoro anche io o oh, non ho un proprio lavoro <ride> Non so se lo posso dire, perché poi magari mi lincia alcune persone, mi dicono cose, vabbè. Diciamo che eh, ho un piccolo stipendio che non dico da dove lo ce l'ho, perché se volete andare a vedere, appunto, vi mando sempre al link di informazione, schede di informazione, dove dicono, ecco perché non posso avere un lavoro. E lì, perché non posso lavorare, e lì vi spiego tutto. Quindi... E se volete ve lo guardate se no, non lo so decidete voi a voi la libera scelta comunque io un piccolo lavoro ce l'ho, ovvero non faccio niente aiuto in casa, faccio la casalinga però per cose vie e, e, e, cose, come si può dire si sì, ragazze per, per motivi personali ma anche eh, motivi che non sto qua a dirvi perché oramai ve l'ho già detto in altri video in altre sezioni di video in altre tematiche di video appunto no no eh, non posso dirvelo perché sarei ripetitiva ecco il motivo e quindi ehm, se volete guardate quel video appunto e tutto ciò cosa volevo dirvi sì che ehm, preferisco prenderlo più come hobby youtube che non come lavoro ecco cosa devo dirvi per non girarci troppo attorno come faccio di solito preferisco di più um, dirvi al sodo le cose per non stare qui ore e ore e ore appunto ragazze vi dico già che um, youtube sarà una passione per me e non mai un lavoro mai sia lo diventasse ma ho i miei dubbi perché mi piace molto solo come hobby se qualcuno mi si, si presenta o qualcuno per fare una collaborazione non dirò mai di sì c'è di no scusate non dirò mai di no collaborazione che sia uh, make up che sia make up tra youtubers che non lo so mai perché Stefania il canale della politica me l'ha chiesto vuoi collaborare con me io gli ho detto sempre di sì, eh, però, però le aziende non lo so perché non lo so, devo ancora un po' decidere perché prima di tutto le aziende sono sempre un po' um, come un vero e proprio lavoro e io non è che mi voglio far prendere quello che già ho io di mia fortuna, di mio gruzzoletto per un social che io tanto non, non ho neanche non so se si può dire la partita IVA per esempio io non mi interessa lavorarci è vero YouTube potrebbe essere un lavoro buono per me un buon, una buona entrata ma se a me non mi interessa perché devo per forse metterci l'impegno di fare casini qua sul web no preferisco essere una cosa va a braccio e eh? anche come va va se non va pazienza ragazze però io ho chiesto mille volte consigli ah ecco, le diamante di devo aiutarmi sulle inquadrature o sulla location quindi va bene, se mi vuole aiutare bene se no pazienza se no guarderò mh, prenderò spunto da una casa colori che l'ho vista anche lei come fa delle belle inquadrature o anche Orinta, Orinta un'altra youtuber che ciao la saluto e anche lei fa video come, come le altre che fanno tipo Emanuela P Emanuela P. anche lei fa video tipo Polizie motivazionali eh, Orinta, eh, una casa colori, Emanuela P. Eh, e tante altre per, mentre per il make up potrei prendere esempio da Deborah Stopazzolo eh, anche da Clio Makeup che è la prima che ci ha aperto le porte del, del, del, della bellezza per sul, del mondo del beauty per quanto riguarda internet e poi sì, perché è stata lei la prima a essere una beauty guru, prima è, andata in, prima è stata in America e poi dopo tanto tempo è riuscita a, a rientrare in Italia. Comunque a parte questo lei è stata la prima a aprirci le porte per fare video su YouTube. Quindi dobbiamo ringraziare solo Clio se siamo qui. Già. Poi che le guardava le beauty guru americane in America e adesso lei è la prima beauty influencer italiana. Vabbè. Io all'inizio seguivo Clio Primis, seguivo Coloria Fair e mi pare anche mi se non ero sì, i miei però intanto mi sono trovata benissimo a guardare queste.. tutto youtuber e niente, ragazzi miei, questo è quanto e se è fatta una certa come si dice a Roma, ovvero ehm, aspettate un attimo, scusate è quasi ora che devo mettere le mie goccine del lirio per gli occhi quindi vabbè e niente quindi se vi va seguitemi su instagram come youtuber me la trattino va sotto e se volete seguitemi anche su eh, TikTok e su Facebook. Facebook ok fatemi sapere con un commento e seguite appunto le schede di informazione man mano che riuscirò a pubblicare questo video o se no vi metterò direttamente come si dice il link, di, il link diretto a tutti i video che vi ho, che ho citato ok che vi ho appena menzionato come soltino non lo so se potete citare o menzionato quel che è, comunque insomma ci siamo capiti penso e spero almeno da <ride> no, niente bene ragazze io devo salutarvi mi congedo da questo video e ci vediamo appunto a un prossimo video che sia griccio, make-up, polizia volta la spesa, qualche è. basta che ci divertiamo su YouTube eh, senza con troppi guai come ho avuto purtroppo, ahimè peccato, vabbè in passato, ma questi cambiamo, voltiamo pagina che è meglio okay? non direi proprio Mm, non, ho, non ho avuto brutto scontro, però ne parleremo in un altro momento, se ne parleremo e se no, porto a pagina. Che Vabbè. Ciao ragazze, like, mm -hmm. commento, brave sezione garbatamente come dicono le martinos però io per discuterlo ti conto io, sempre nella sezione commenti commentate se appunto attivate la campanella e iscrivetevi se attivate la campanella ciao